Durante questa fase iniziale di Costituzione, grazie all'assorbimento dello Eilström, accaddero delle guarigioni meravigliose. Questa era la motivazione che spingeva a non diminuire gli sforzi. Era allora, ed è tutt'oggi, un servizio nel segno dell'amore per il prossimo e della compassione nei confronti delle persone che realmente cercano aiuto. Buongiorno, il mio nome è Dieter Häusler, rappresento il Circolo degli Amici di Bruno Gröning, una delle più grandi organizzazioni al mondo no profit che si occupa di guarigione per via spirituale. Quest'anno celebriamo il quarantesimo anniversario della Fondazione. Nel video precedente vi ho raccontato i fatti antecedenti alla Fondazione del Circolo degli Amici di Bruno Gröning. Adesso verrà trattata la fase di costituzione del Circolo degli Amici a partire dal 1979. 1979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 In quell'anno mia madre si poneva la domanda: smettere o ricominciare da capo? Cominciò da capo con una manciata di amici che la sostennero totalmente. Fondò comunità a Monaco, ad Amburgo, a Colonia ed in qualche altra città. Viaggiava instancabilmente e assisteva agli amici. Ogni tre settimane andava ad Amburgo, a Lubecca e Brema. Il fine settimana seguente andava a Monaco e a Stoccarda e il terzo fine settimana guidava le comunità nella zona di Colonia. Due volte all'anno invitava tutti gli amici ai convegni, che all'inizio si svolgevano a casa nostra, nel salotto. Erano solo qualche dozzina di amici, ma durante questo periodo iniziale di Costituzione accaddero delle guarigioni meravigliose, grazie alla ricezione dello Heilstrom, e questo confermava la giusta decisione. Questo dava la motivazione per non diminuire l'impegno, era allora ed è tutt'oggi un servizio nel segno dell'amore per il prossimo e della compassione per le persone che veramente cercano aiuto. Poi ci furono le prime occasioni e mia madre fondò le prime comunità anche nei paesi confinanti. La prima fu l'Austria, poi la Svizzera e la Francia. Talvolta c'era solo una manciata di amici, due o tre, ma nessuno veniva lasciato da solo. Tutti vennero assistiti e la maggior parte sperimentò aiuti e guarigioni.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 in tutti questi anni accadono sempre guarigioni sorprendenti. Ci sono voluti anni per arrivare a cento, mille amici e poi addirittura ancora di più. Bruno Gröning una volta ha detto, sono venuto per tutte le persone, non importa di quale religione, non importa di quale nazione. Oggi ci sono comunità in tutto il mondo, in quasi 130 paesi. Il sito internet del Circolo degli Amici è disponibile in 29 lingue. I libri su Bruno Gröning e il suo insegnamento vengono tradotti ad oggi in 54 lingue. Il Circolo degli Amici di Bruno Gröning si impegna a proseguire l'opera di Bruno Gröning così come Bruno Gröning aveva desiderato durante la sua vita. Prossimamente vi racconterò qualcosa riguardo le attività del gruppo medico-scientifico specializzato del Circolo degli Amici di Bruno Gröning. Non vedo l'ora di incontrarvi ancora qui sul nostro canale YouTube per raccontarvi gli avvenimenti successivi. Se volete essere avvisati dei prossimi video, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Fino ad allora vi auguro tutto il meglio con tutto il cuore. Vostro Dieter Häusler